Buongiorno a tutti, vi sto parlando dal pick-up di Dick. Adesso partirà quindi, vedrete delle belle scene. Oggi ci siamo svegliati, fortunatamente, non alle 6. Abbiamo fatto con più calma e siamo usciti dall'hotel Firenze dove ci ospitano e adesso siamo stati al mercato dove abbiamo comprato un po' di cose tipiche ovviamente del Perù. È stato bellissimo, abbiamo preso il moto taxi stamattina. È molto divertente e è una cosa nuova per noi. Loro ci prendono un po' per, per matti, però ci siamo divertiti un sacco. Adesso stiamo andando a visitare una cioccolateria che si chiama Orchidea in italiano. Andiamo a vedere i processi di lavorazione che fanno loro. Ci vediamo più tardi e adesso siamo al semaforo, ripartiamo, quindi io vi lascio, se no mi ammazzo. E Ciao a tutti, buona giornata!